Ciao, mi chiamo Valerio Tarricone, sono un ex studente della lapa di Firenze e vivo a Vancouver in Canada. Lavoro nel campo degli effetti speciali per il cinema, per la pubblicità e per i film d'animazione. Insieme alla compagnia Double Negative uh, abbiamo vinto l'Oscar per i migliori effetti speciali per il film Blade Runner 2049. Attualmente uh, lavoro presso una compagnia di nome Cineside sul film eh, La Famiglia Adams 2. Il mio titolo nello specifico, nello specifico è quello di FX Technical Director, ovvero mi occupo delle ricreare simulazioni eh, degli agenti atmosferici come fuoco, eh, eh, la neve, la pioggia, eh, tornadi, ma anche eh, simulazioni eh, in stile eh, magico, più ma ad esempio film di Harry Potter, um, trasformazioni incantesimi. Della Lab di Firenze ho un ottimo uh, ricordo. Uh, ho studiato graphic design uh, e multimedia, la laurea triennale. Uh, ricordo professori come Piero Fragola con cui ho creato la tesi uh, del corso, sul corso di music video Um, un'animazione uh, 2D in flash, uh, un stile mix tra steampunk e art nouveau. Inoltre uh, ho anche un ottimo ricordo da, per quanto riguarda le attrezzature della LABA, uh, i computer che utilizzavamo di ultima generazione, macchine fotografiche, i laboratori di pittura, uh, veramente molte attrezzature e strumenti um, all'avanguardia che utilizzavamo um, già quando io studiavo la LAPA, quindi parliamo di uh, sei anni fa, sette anni fa. Um, un altro ottimo ricordo della LAPA è l'atmosfera di amicizia che si creava all'interno dell'Accademia, la possibilità di essere amici, eh, diventare amici con uh, studenti del mio corso, anche di altri corsi, Veramente questa atmosfera familiare che faceva parte dell'Accademia dell è una delle, delle ottime qualità che ricordo. Il mio consiglio per gli studenti della Labba di Valencia è quello di credere sempre nei vostri sogni focalizzandovi sui vostri obiettivi, anche essendo un po' testardi. Una delle cose principali è quella la creazione dello showreel ovvero la, coll la collezione eh, di tutti i vostri ultimi lavori che pensate siano quelli più brillanti. Eh, è importante che vi focalizzate eh, su un dipartimento in particolare, ad esempio nel cinema ci sono diverse eh, sezioni tra cui eh, l'animazione, ehm, eh, il rigging dei personaggi, la modellazione soltanto ecco, focalizzandovi su uno di questi settori potete creare uno showreel che sia adeguato a, a mostrare la vostra figura professionale e poi eh, infine essere selezionati eh, magari dal vostro datore di lavoro ecco questa è una delle cose più importanti infine eh, volevo eh, salutarvi da Vancouver e eh, mandarvi un grande in bocca al lupo eh, ed ecco ri ripeto ricordate di, di seguire i vostri sogni ehm, e di focalizzarvi sul vostro obiettivo ed è il consiglio quello che mi sento di darvi la cosa più eh, utile che è anche stata fondamentale per la mia esperienza e per la mia carriera fino ad oggi eh, grazie a tutti e un saluto